Ormai è in stata inoltrata. Agosto è un mese di eccitazione, di magia. Quando l'unione del sole e della terra ha ormai dato i suoi frutti. Anticamente questi erano dei giorni sacri per onorare lo spirito del grano che simboleggiava la ciclicità della natura stessa. La morte della pianta delle spighe di grano ormai mature, che quindi venivano raccolte, e la trasmutazione della stessa. Dal primo di agosto ai giorni a seguire venivano appunto celebrati questi rituali e queste festività da diverse culture. Ad oggi siamo ormai lontani anni luce da quelle che, che sono le nostre radici, se, se ci serve la farina, il pane, la pasta, li troviamo comodamente in uno scaffale per tutto l'anno e quindi ci siamo allontanati da quella che è la sacralità della natura io vi parlo da, da una terra che ancora mantiene una sfumatura di tutto ciò una terra magari famosa per i miti e le leggende, per restare in tema appunto come il ratto di proserpina. In Sicilia in questi giorni le famiglie si riuniscono nelle campagne per fare le conserve per l'inverno. E in effetti sono giorni di, di festa, giorni gioiosi, di condivisione. Ma comunque siamo sempre lontani da quello che era il sacrificio. E anche questa parola stessa, sacrificio, è tramutata negli anni in qualcosa che in realtà non è. L'etimologia della parola significa rendere sacro. Come sacro, ad esempio, è il momento in cui ci mettiamo a tavola. La preghiera prima di mangiare, la benedizione del cibo è associata ad una pratica religiosa. Invece non è così. Basta pensare che tutti abbiamo bisogno di mangiare, senza distinzione alcuna. Quindi prendersi un momento per benedire il cibo che abbiamo portato in tavola e quindi per ringraziare la madre terra dei doni che ci ha fatto è un atto di puro amore. Noi in effetti possiamo anche avere un conto in banca con molteplici zeri, ma non, non possederemo mai il denaro. Al massimo possiamo essere bravi a non sprecarlo tutto e quindi quotidianamente rimarrà lì questa cifra astratta, tutto al contrario di una pianta. Prendersi cura di una pianta significa darle il proprio amore, le proprie cure e attenzioni quotidianamente. Ecco, quello che, che sto dicendo in realtà non è mh, niente di così illusorio o di così recitato. Per mia esperienza mi sono avvicinata e ho compreso cos'è la benedizione del cibo, perché ho avuto la fortuna di curarmi di un orticello dalla semina alla raccolta e anche se tutti non abbiamo questa possibilità ma comunque si può fare la prova a tenere un alberello in un balcone o a curarci delle piante nei vasi ecco metterci le mani e e arrivare proprio al momento della raccolta è, è quello, è il momento magico che, che farà capire di cosa sto parlando. E' è questo secondo me è quello che, che fa la differenza e che fa sì che magari queste non rimangano solo belle parole. Yeah